Thank <laughs> you. fratelli e sorelle, bentrovati! Quinta domenica di quaresima, ormai in vista della settimana santa, Giovanni 12, 20, 33. Un testo che ci consegna il dinamismo d'amore che ha spinto Cristo a donarsi fino in fondo per noi e che in fondo risponde a una domanda seria. Come posso fare perché la mia vita sia una vita piena, realizzata, salvata? Vediamo un po'. Gesù viene a sapere da Filippo e Andrea che dei Greci, saliti a Gerusalemme per la festa, vogliono vederlo e coglie che dietro questo desiderio c'è il desiderio dei pagani, delle genti, di poterlo vedere, cioè di poter accedere a lui, di poter credere in lui. Gesù coglie che è giunta la sua ora, dice infatti, è giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo. Cioè significa, è giunto il momento in cui io compia definitivamente ciò per cui sono stato mandato. E Gesù dice, è giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo, si parla di gloria. Istintivamente a noi cosa verrebbe da pensare? Forse ora si manifesterà in modo glorioso, farà qualche miracolo enorme, andrà a conquistare il trono. E invece Gesù parla di tutt'altro. Anzitutto parlare di gloria nell'Antico Testamento, Kabod, che viene dalla radice kabad, significa essere pesante. La gloria indica ciò che conferisce rilevanza, onore e riguardo a una cosa o una persona. Dio è colui che possiede la gloria per eccellenza. Ora, come si manifesta questa gloria in Gesù? Cioè, in cosa si rivela la sua sostanza, la sua consistenza, il suo peso effettivo? lo capiamo da quello che dice dopo. In verità, in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. In cosa si rivelerà la gloria del Signore? Nel suo dare la vita fino in fondo. Nel suo far la volontà del Padre fino alla fine e nel suo amarci fino alla fine, dunque nell'ora della croce. Detto in altri termini, da cosa si vede la gloria di Dio nella sua capacità di dare la sua vita? Ci mostra che la vera gloria dunque è la capacità di dare la vita, di rinunciare a se stesso, perché Dio è amore per eccellenza totalmente libero dal possesso e da ogni traccia di egocentrismo. Gesù glorificherà il padre compiendo l'opera che gli ha affidato, la nostra salvezza, e lo farà donando fino in fondo la sua vita. Il padre accoglie questo dono d'amore del figlio e lo glorificherà elevandolo alla sua destra, la gloria. L'uno glorifica l'altro in un movimento d'amore incessante di dono di sé totale. Un bravo autore, Colvenbach, ha detto quindi che la gloria che si rivela sul Calvario non è il peso di avere qualcosa, né di essere se stesso come possessore, ma la gloria di non voler essere altro che amore. Questo ci dice qualcosa di potentissimo per la nostra vita. Qual è la vera gloria per un uomo o per una donna? Dov'è che ne vedi la vera sostanza, il peso specifico, nella sua capacità di dare la propria vita? Nella sua capacità di far la volontà di Dio, donandosi per il bene delle persone che gli sono affidate. Dove ci sono persone innamorate di Dio che sanno donarsi, fiorisce la vita. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore, produce molto frutto. Come si fa a portare molto frutto? C'è da fare come il chicco di grano che caduto in terra muore. Qual è l'alternativa? Pensiamo al chicco di grano. Se il chicco di grano, diciamo così, si rifiutasse di cadere a terra, che gli succederebbe? O qualche uccello passa e lo becca, o inaridisce e ammuffisce in un angolo umido... Oppure viene ridotto in farina, magari macinato, e tutto finisce lì. Se invece viene seminato, va sottoterra, ed entra in quel dinamismo trasformativo meraviglioso che può far sì che produca frutto, tutto cambia. Nella terra inizia un lavorio infaticabile e meraviglioso, che potremmo dire è il dono di sé. Il chicco offre al germe il suo nutrimento, come una madre offre se stessa al bambino. E quando il chicco ha dato tutto, il germe si lancia verso il basso con le radici e poi verso l'alto con la punta fragile e forte delle sue foglioline, del suo stelo. È chiaro il significato anche sul piano umano e spirituale. Se l'uomo non passa attraverso la trasformazione che viene dalla fede e dal battesimo, se non accetta la croce, dunque se non impara a vivere per fare seguire la volontà di Dio e a donarsi ma rimane attaccato al suo modo naturale di essere, al suo egoismo, al suo vivere per il proprio tornaconto, al suo donarsi a tempo finché va, se mi va, al pensare tutto sommato sempre a se stesso e vivere, unicamente per se stesso, perdendo di vista gli altri, il loro bene, insomma, non facendo della vita un dono d'amore, tutto finisce con lui e la sua vita va ad esaurirsi. Giovinezza, vecchiaia, morte... Se invece crede e accetta la croce in unione con Cristo, segue la sua volontà e realizza la sua vita secondo il disegno d'amore più grande che Dio ha su di lui, allora gli si spalanca davanti l'orizzonte dell'eternità. In fondo ciò che davvero conta e su cui saremo giudicati, ci ha detto San Giovanni della Croce, è l'amore. E continua Gesù, chi vuol salvare la sua vita infatti la perderà. E chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Anche qui non si tratta dell'odiarsi, dell'avercela con sé, non so, di alzarsi la mattina, andare davanti allo specchio e prendersi a insulti, no! Qui il Signore ci sta dicendo chi vive egoisticamente per sé, chi ama la sua vita, quindi che vive cose, relazioni, eh, le dinamiche quotidiane, incastrato sul proprio tornaconto, pensando in fondo solo a se stesso, non donandosi più di tanto, si perderà. Chi invece odia la sua vita, cioè non è attaccato a se stesso in maniera egoistica, ma si fida del Signore e si dona agli altri, la conserverà per la vita eterna. E questo inizia dalle piccole cose di ogni giorno, dal cercare il Signore alzandosi la mattina per far la sua volontà, nel prendersi cura delle persone che abbiamo accanto, nel lavorare non solo per il proprio guadagno personale ma anche per servire bene gli altri e la società, nello svolgere i propri ministeri, incarichi e servizi per donare vita, felicità agli altri e non per sentirsi meglio degli altri o spadroneggiando sugli altri e via dicendo. In certi momenti il sì che saremo chiamati a dire potrà anche non essere facile. Gesù successivamente, infatti se ci fate caso, nel testo dirà «Ora l'anima mia è turbata e che devo dire? Padre salvami da quest'ora, ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre glorifica il tuo nome». È in un certo senso la versione giovanea della lotta spirituale che Gesù vive al Getsemani, quando dirà «Padre se è possibile passi da me questo calice» qui lo formula in maniera diversa, Gesù è per primo questo chicco che muore e anche lui vive nella sua carne la lotta, ma qual è la cosa bella? Cosa dice Gesù? Padre salvami da quest'ora, ma io per questo sono giunto qui. Ecco queste parole gettano luce sui nostri momenti duri, dolorosi, quando il Signore ci chiama ad un passo in più nel dono di sé, quando ci chiama a qualcosa che non avevamo messo in conto, qualcosa che può anche essere doloroso. Allora perché noi arriviamo a vivere certi momenti? Per salvarci o per fidarci di Dio e donarci un po' di più? Quando io incontro la resistenza, il limite nella persona che ho accanto, mi è dato quel momento per scappare o per donarmi un po' di più? Se ad esempio un rapporto di coppia si va raffreddando e un coniuge non sente l'affetto della persona che è accanto, che fare? Scappare, darsi per vinti o seguire la logica del chicco di grano, che si perde, si dona, rinunciando a sé, comunicando affetto all'altro senza attendersi nulla, affinché l'altro, percependosi amato, possa liberamente corrispondere e dunque rifiorire? Quando io incontro ad esempio il crollo di un progetto, di qualcosa che ho coltivato nel tempo, cosa fare? Buttarmi nella tristezza, nella depressione o fidarmi ancora più del padre? Certo che solo attraverso questi momenti i progetti si purificano e se resistono diventano più saldi, oppure... Proprio attraverso questi momenti possono arrivare luci più intense, più forti. Oppure attraverso una malattia, cerco di curarmi, affronto al meglio la cosa, ma... Ma che faccio? Mi butto nella tristezza, nella depressione, cerco di salvarmi a modo mio, chissà, prendendomela magari col mondo intero. Oppure posso fare esperienza lì della tenerezza di Dio e lasciare che la sua gloria si manifesti in me. O poi ci possono essere anche altre situazioni, come quella di una donna che dopo sei anni di matrimonio era triste e frustrata, ossessionata da quello che per lei era l'unico scopo della vita, concepire un figlio. Era arrivata ad odiare tutte le donne, stava inaridendo il suo stesso matrimonio riducendolo solo a questo scopo, non riusciva neanche a dire il padre nostro per paura che Dio la prendesse come una rinuncia da parte sua ad avere un figlio. Era il chicco di grano che non voleva cadere a terra e morire. Dopo anni di lotta e resistenza, grazie anche ad amici credenti, trovò il coraggio in un momento di preghiera di abbandonarsi a Dio e credere che se lui l'aveva dato un cuore di madre, non era perché rimanesse vuoto e sterile. Pianse una notte intera. Ma alla fine aveva lasciato cadere il suo chicco di grano e aveva ritrovato serenità. Iniziarono le pratiche per l'adozione e, contrariamente all'attese, furono rapidissime. E quando, per la prima volta, tenne in braccio la bambina adottata, capì subito che Dio le aveva dato un cuore di madre e disse «Con lei il Signore mi ha benedetto ancor più che se avessi avuto una figlia tutta mia. Il miracolo che Dio ha fatto non è stato solo di darci una bambina adorabile e vivacissima, ma anche di liberare me dall'unica cosa che mi teneva davvero legata e lontana da Dio, la mia ossessione di decidere io stessa della mia vita. Che davvero la logica del chicco di grano possa diventare sempre più la nostra logica di vita, perché possiamo davvero portare tutti molto frutto. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.